e poi il bonus condizionatori al 65% o al 50% come funziona con i requisiti beneficiari, si passa poi alla ricarica auto aziendale, rientra nel welfare aziendale o è tassata come reddito di lavoro dipendente Infine, l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'IMU 2022 terreni agricoli, soggetti obbligati il calcolo e le istruzioni. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia sulla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dal bonus 200 euro dipendenti, il modello di autocertificazione per ottenerlo in busta paga l'articolo di Rosi Delia e fa il punto sul bonus 200 euro dalla fondazione studi consulenti del lavoro arriva il modello da utilizzare per l'autocertificazione che lavoratrici e lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro per ottenere l'indennità. Nell'approfondimento del 9 giugno 2022 ci sono i dati da eh, inserire. Per quanto riguarda il bonus 200 euro, il modello da utilizzare per l'autocertificazione arriva dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro. Lavoratrici e lavoratori per ottenere in busta paga l'indennità contro il caro prezzi devono presentare al datore di lavoro una dichiarazione preventiva sui requisiti da rispettare. Nell'approfondimento del 9 giugno 2022 ci sono i dati da inserire, i dettagli sono all'interno dell'articolo. Passiamo al bonus condizionatori al 65% o al 50%. Come funziona? Requisiti ai beneficiari sono all'interno dell'articolo di Anna Maria D'Andrea sul bonus condizionatori al 50% o al 65% in base ai lavori che si intendono eseguire con possibilità di sfruttare la chance del super bonus del 110%. Come funziona l'agevolazione, quali sono i requisiti necessari ai beneficiari e in quali casi si può optare per la cessione del credito o lo sconto in fatture in alternativa alla detrazione. Per saperlo si può fare riferimento alle istruzioni che sono contenute all'interno dell'articolo. Passiamo poi ai chiarimenti dell'agenzia delle entrate sulla ricarica delle auto elettriche. Rientra nel welfare aziendale o è tassata come reddito di lavoro dipendente? All'interrogativo si risponde all'interno dell'articolo. Se rientrano in un piano di welfare aziendale le ricariche delle auto elettriche, elettriche gratuite per tutti i dipendenti sono esclusi dalla tassazione sui redditi di lavoro dipendente lo spiega l'agenzia delle entrate con la risposta all'interpello numero 329 del 10 giugno 2022 che riepiloga i requisiti che devono essere rispettati la possibilità quindi offerta da un'azienda a tutti i propri dipendenti che hanno acquistato auto elettriche di poterle ricaricare gratuitamente specificando alcune limitazioni riguardo al numero di ricariche per prevenire abusi. Nel caso in cui l'azienda offra ai propri dipendenti che hanno acquistato auto elettriche la possibilità di ricaricarle gratuitamente, ovviamente con limitazioni riguardo al numero di eh, ricariche per prevenire abusi, il benefit può beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente nel rispetto delle regole vigenti viene riconosciuta infatti una finalità di educazione ambientale perseguita dall'azienda l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'IMU 2022 terreni agricoli soggetti obbligati calcolo e istruzioni fa il punto Anna Maria D'Andrea per quanto riguarda l'IMU per i terreni agricoli chi paga? dai soggetti obbligati alle regole per il calcolo, il punto sulle istruzioni e sulle agevolazioni previste per coltivatori diretti e imprenditori agricoli sono all'interno dell'articolo. Passiamo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul welfare e in particolare sulla pensione anticipata nelle aziende in crisi con assegno ridotto, ecco cosa cambia e poi la trappola di Putin contro la Gard, ora per l'Italia cambia tutto. E poi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Inflazione. Quanto pesano la guerra e le materie prime? Perché le sanzioni alla Russia non c'entrano? È di Diana Cavalcoli e eh, contiene un'analisi dopo la notizia del rialzo dei tassi deciso dalla BCE che appunto ha riacceso il dibattito sull'inflazione. All'interno dell'articolo sono spiegate le eh, ragioni che pesano eh, sull'inflazione.